Un po' meno nemici, è sempre di quello che vi parla e oggi mi sono sentito ispirato, svegliato molto presto la mattina e mi sono detto: ma è possibile pescare qualcosa dal quinto piano? Al che mi sono alzato alle sei e mezza. Mi sono messo al quinto piano nella mia bella piscinina, piscinucola, il mio bel laghetto pieno di pesci che non ci sono, però come potete vedere, sono al piano sopra e quindi. Eh, adesso proverò a rimettermi un attimo in acqua con, con un pescatore, cambierò l'esche e poi vedrò di pescare qualcosa, perché qui non si può andare avanti così. Quindi eh, ci vediamo tra poco. No. No, la... Hai problemi di cellulite? No. No. Hai paura delle manigliette attorno ai fianchi? No. Tuo figlio ti vergogna del tuo aspetto fisico? No. Sì. Bala, buona, buona, vale, buuuu! No, senta, lei è la che... grande, grande, invoca il io prego, un po' che via pesce, la la la la la. Oh, sì. Fammi vedere. Fammelo vedere. Una canna, Dio Un pesce, un pesce, un pesce, un pesce. Un pesce, un pesce. Shhh. Silenzio, silenzio, silenzio. Silenzio, qualcosa, oh, oh, oh. qualcosa preso. Qualcosa fresco qualcosa fresco Vedete, siete arrivati voi, è stato un colpo di magia. Incredibile. Accidenti, sentire il pesce. Okay, eh damogli un po' di frizione un po' eh qualche maledetto? mi avete portato fortuna ma cos'è questa cosa meravigliosa guardate la cosa è micidiale è un pesce cane recuperiamolo maledetto! Allora, damogli un po' di frizione perché io sono un professionista eh, come vedete ho la tua il tipico abitamento da pescatore se dovesse fare freddo ho anche il gilet con tutte le tasche e tutti i vari ami e tutte le varie gadget che servono per pescare Ti è un po' di visto che oggi è il mio primo giorno di vacanza loro detto stamattina mi godo per una bella pescata oh, oh, oh. capite? questa è la sezione domani è. è fatta vediamo se vi portate fortuna, si diamo la, la sezione, portiamolo su questo un pesciaccio maledetto ma ah, cosa ho pescato? mamma mia ho pescato buona telecamera che la telecamera della rotta ah, come sta umano questo signore a darmi questo gra... questo questo pesce del riso in bianco dopo aver pescato questo pescione ci toccherà ahimè a riprovare vediamo un po' su mettiamola pronto per un altro vediamo se vi porterete fortuna Tutta una questione di pazienza cari amici miei Io sono in città, sto pescando al quinto piano Io ho una vista meravigliosa e credo che, piuttosto che essere ammassato in spiaggia con la stagione sporta, con bari pulitissimi con bari di buca, per ogni tanto, per ogni tanto, per ogni tanto per le azioni, per ogni tanto, per le azioni, per le azioni perché le azioni s'apprendono la struttura, la struttura, la struttura, la quindi in generale, io ho preso l'altra parte, quindi non siete bloccato quindi in generale capite che il bagno dell'acqua che non è completamente trasparente come la differenza della mia super cuscinetta, della mia erba nuova appena cresciuta quindi abbiate cortese io personalmente, scusate il gesso, ma col cazzo che vado in mezzo alla marmaglia facciate quella cosa sporca, una cosa mi viene male solo pensarci c'è un'acqua trasparente meravigliosa è, è bellissimo si pescasse qualcosa eh questo che accidenti mi è scappato il pesciaccio maledetto porca accia, la miseria che vedete sto usando la canna a piombo la canna con tutto galleggiante e la canna con la uh, mosca non la mosca se è quella che punge neanche la mosca è il film quindi adesso no, sembra di avere un Bertram con 6.000 canne non per la fumare eh basta eh questo mi sa che cari amici però tira si ribella il pesce maledetto ma che però no, non tira forte Ci dobbiamo no, cos'è questo? un portafoglio pescato sembra senza un soldo per un perché sto posto qua adesso si pesca le capre, le coppe le picche, le capre, le, le vecchie che le so io. vabbè lo rimettiamo in mare nel eh? mare del quinto piano ciao Michelino vai a fare il bagno Miracolo, cosa sta succedendo? Mm. Questo è grosso eh? Guardate sentire, guardate, guardate, guardate un pesce al cazzo. Oh che fatica, non è che mi capire mai a fare queste fatiche io. No, il lo compro, ma resta, qua. Guardate la canna, se si piega, è una cosa incredibile. Vi devo lasciare un po' di lento, non te la va, ti voglio, tutto mio. Oh, oh, oh. Dai dai dai, che forse non mi aveva detto una balla totale, che qualcosa di grosso ti pesca qua giù, ma su ma su, eh! E dai, sto pesciato, devi fatele vedere, fatele! Come? Ma come? Ho pescato, una... invece che una scarpa. casa di calcio oltretutto vuota. Ma che succede? Il mondo sta andando all'incontrario, starà invertendo il moto di rotazione insieme a quello di rivoluzione. Io non riesco più a capirci niente. Questi pesci qua fanno venire qualche sospetto che forse tutta questa pandemia e tutto questo caos sia opera di qualcuno. Mm. Perché non è possibile pescare pesci di questo tipo in questa zona non si sono mai avvistati, per cui amici attenzione, proverò magari un'altra volta per l'ultimo pesce o l'ultima bomba, facciamo la bomba e proviamo che, che se si rompe non si rompe, ma si sì, facciamo la bomba, anche le, le scarpe, le scarpe, porca miseria, Vabbamagno. eh muori pesciaccio maledetto il pescatore e la sua bella bomba da balena questo è tutto abbiamo provato a pescare al quinto piano e ci dobbiamo accontentare di ahimè portafoglio vuoto si quindi mi sa che oggi non mangerò eh pazienza va. sono figlianissima siate positivi ma culo agli stronzi volete bene i vostri genitori e io ho fiducia un poi il mare si ripulirà No? Perché questa è tutta colpa della pesca intensiva, cioè, perché il panorama è tutto, sembra tutto pieno di pesci, ma in realtà è un disastro totale. Perciò amici, fate l'amore, non la guerra, vi voglio bene. E a proposito, io vado a caccia del barring da 2.2 tonnellate, caro guidone, so che mi hai detto che pesa al massimo 750 kg, ma io sono convinto che esiste il barring da 2 tonnellate, io non sono tipo da mille crotte. Pongo la domanda anche a voi, dalla piscinetta e dall'erbetta, ma voi preferite pescare un Marlin da, da 750 kg, del quale io penso che ne dista anche uno da due tonnellate, o preferite pescare 750 trote? Io personalmente preferisco il Marlin da 2 tonnellate. Quindi questo è tutto da Nicolò, ciao, grazie. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА